Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo una variante dei famosissimi dolcetti francesi, i macaron al caffè. Sono amati da grandi e piccini in tutto il mondo, in quanto esistono quasi un'infinità di combinazioni di gusti e sono perfetti come idea regalo per qualsiasi tipologia di festa o compleanno. Vi presentiamo una ricetta passo passo per creare dei macaron infallibili. Iniziamo Iniziamo la ricetta prendendo 100 g di farina di mandorle e la mettiamo a seccare in forno statico a 180 gradi per 5 minuti. Poi la trasferiamo in un mixer. Aggiungiamo 100 g di zucchero a velo vanigliato e 6 g di caffè solubile. Poi frulliamo per 10 secondi. Settacciamo la polvere ottenuta per due volte così da eliminare tutti i residui e renderla più pura possibile. Se vedete che certi grumi non passano nel settacino, non insistete e metteteli da parte. Diamo una mescolata e mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Quindi mettiamo in una ciotola 75 g di albume d'uovo freddo dal frigo e lo iniziamo a montare a velocità media. Dopo 10 secondi circa aggiungiamo un quarto di cucchiaino di cremore tartaro continuando a mescolare. Montiamo per altri 20 secondi. Poi aggiungiamo poco alla volta 100 g di zucchero semolato molto fine in tre fasi. Se non l'avete potete frullarlo per 5 secondi nel mixer. Proseguiamo a montare per 5-7 minuti. ossia finché la meringa sarà lucida e formerà il classico becco. Non deve essere né troppo soda né troppo morbida, deve semplicemente avere questa consistenza. Aggiungiamo la polvere alla meringa e mescoliamo finché sarà ben amalgamata. Mettiamo un grammo di cacao amaro e mescoliamo per bene. Ora iniziamo a fare il macaronage. È il procedimento caratteristico della lavorazione dei macaron, dove si prende l'impasto e si lavora con la marisa mescolando di continuo, per smontare in parte la meringa e per ammorbidire l'impasto. Ogni tanto ci fermiamo e osserviamo la sua consistenza. Dobbiamo arrivare ad avere un impasto che ricade su se stesso formando un sinuoso filo di seta. Trasferiamo l'impasto in una sacca à poche con una bocchetta di un centimetro di diametro. Con un tarocco spingiamo l'impasto verso la bocchetta. Prendiamo una teglia con carta forno imburrata e formiamo i macaron Facciamo dei mucchietti di impasto dal diametro di 3 cm, distanziati di 2 cm l'uno dall'altro, poiché in cottura si allargeranno fino a raggiungere i 4 cm di diametro. Li sbattiamo qualche volta sul piano da lavoro e li lasciamo a seccare per 45 minuti, un'ora, in cucina a temperatura ambiente. Saranno pronti quando sfiorandoli sentirete una leggera crosticina e non si attaccheranno più alle dita. Infine li cuociamo a forno preriscaldato ventilato 130 gradi per 16 minuti. Suggeriamo di non aprire il forno. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente sulla teglia. Con queste dosi otterremo circa 63-65 gusci. Ora ci occupiamo della ganache. In una ciotola con 200 g di cioccolato fondente al 62% versiamo 180 ml di panna fresca calda e mescoliamo finché otterremo un composto omogeneo. Aggiungiamo un cucchiaino di caffè solubile e mescoliamo per bene. Infine copriamo la ganache con pellicola alimentare trasparente a contatto e mettiamo in frigo finché si addenserà. Quando i macaron saranno raffreddati, li stacchiamo dalla teglia. Guardate come sono leggeri, asciutti e ben cotti con la caratteristica coroncina. Li trasferiamo su un piatto da portata. e formiamo delle coppie con gusci più simili possibile. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi prendiamo una coppia di macaron. Su un guscio mettiamo un po' di ganache. E aggiungiamo della granella di noci tostate per donare croccantezza. Se non avete una bocchetta a stella, potete utilizzare anche una normale, con un diametro di 1 cm. Facciamo lo stesso procedimento con gli altri macaron. Se non volete farcirli tutti, sappiate che i macaron durano anche una settimana a temperatura ambiente senza farcitura. Infine, decoriamo a piacere con del cioccolato fondente al 62% fuso. Mettiamo in frigo per almeno 6 ore, o meglio, tutta la notte. E voilà! Guardate che meravigliosi macaron abbiamo realizzato! Davvero spaziali! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia da assaggio, e adesso gustiamo questi deliziosi macaron al caffè. Guardate che belli! E adesso le addendo! Mm. Guardate che belli che sono i gusci! E adesso? Cosa posso dirvi? Sono un'immensa goduria per il palato! Sono cotti alla perfezione, croccanti!